ragazzi come va? spero bene, io sono elettrotecnic FTT e questo è un altro unboxing. Bene, andiamo a vedere oggi le punte da trapano della Parkside, sia quelle per ferro che muratura. In genere io ho, es ho esitato per um, farvele vedere perché in passato ho comprato già delle punte da trapano della Parkside per il ferro, queste sono per il legno perché ce le ho messe io, però prima qui c'erano le punte per il ferro ma mi si sono rotte in um, brevissimo. Andiamo a vedere l'interno. Aprendo quelle per il ferro escono così. E sono tutte quante diritte. Le ho provate una ad una. Mentre di qua ci sono quelle per il muro. Diritte e funzionano bene. Infatti le ho anche usate. Ora per darvi una dimostrazione di ciò che dico andremo ad effettuare alcuni buchi sia in muratura sia con il ferro. Ecco. Per questa prova, non andremo a utilizzare un trapano a proxide ma andremo ad utilizzare il mio buon vecchio trapano. Io direi di iniziare prima con quelli da muratura, poi con quelli per il ferro, che ci vorrà anche un bel po' di tempo per bucare il ferro. Ecco, io direi di prenderne una a casissimo, questa qui che già ho usato. Oppure ne prendiamo anche una nuova. Ecco, così vi dimostro che anzi, preferisco prendere questa che già ho utilizzato e già è diciamo usurata. Ecco. Ok, stretta, mettiamola con, mettiamola con la percussione, prendiamo un blocchetto di mattoni e andiamo a fare il nostro buco. Vedete, i buchi escono bene. Cambiamo punta, proviamo un altro punto, proviamo una punta da 10 direi. Ecco che ancora non avevo provato quella punta, quindi sono curioso anch'io di provarla. Ok, questa da orto. Ok. Spero si veda. L'ho rallentato io sulla fine perché so che c'è il bancone sotto, ecco, non vorrei distruggere il bancone. Ok, se non arrivo il bancone, infatti lo distrugo, non fa niente. Questi sono, eh, questi sono i fori che sono stati screttoiati con le punte da muro. Se volete siete scettici proviamo anche una punta piccolina da muro ecco così siamo sicuri che vanno bene queste punte proviamo questa per esempio no se mi finisce dentro come la faccio recensione questo fuori fatto. Bene, ora direi di dare una leggera pulita e poi passare alle punte da ferro. Bene, è ora di provare le punte per il ferro, eccoli qui. Direi di partire prima da una piccola, questa qui totalmente a caso, senza perché. Prima siamo iniziati da una punta media, ora iniziamo da una punta ecco piccola. Okay. ok prima di fare il buco il foro facciamo un'incisione fatto l'incisione un po' di lubrificante e passiamo al foro vero e proprio caso vuole che vuole che abbia fatto troppo forza io vuole che siano punte non adatte a questo scopo magari e si mi si è spezzata la punta <ride> quindi buttiamola e proviamo un'altra punta ecco qui si è presentato lo stesso problema che vi dicevo prima ora non trovo più la punta però quando sono andato a fare praticamente il foro la punta si è spezzata ora proviamo con magari queste cioè, ora proviamo con una punta un pochino più grande magari queste punte qui non sono adatte ecco, proprio per fare fuori. proviamone una più grande proviamo questa qui sperando non si spezzi anche questa ok andiamo a fare una prova il mandrino è ammollato giustamente sicurezza meglio spingere un pochino di più il mandrino ecco e riprovare a fare il foro ecco vedete è andato fino a giù ma su questo si in questo caso ha forato ora direi di provare con un altro punto e farlo magari del diametro più grande perché avevo visto che con le punte intermedie va bene con le punte troppo piccole ecco diciamo che sono un pochino troppo tipoli ecco quindi è meglio prendere una punta leggermente cioè, più grande e usare quelle. magari le punte più piccole le ho comprate di più buona qualità Inseriamo una punta a 10. Questa l'ho usata anche con il trapano avvitatore dell'APEXIDE e è andata discretamente bene. Rimettiamoci anche un po' di lubrificante, non si sa mai. anche questo fuori è riuscito con un po' di difficoltà ma è riuscito quindi diciamo che a forare riescono anche piuttosto bene l'unico difetto se vogliamo darglielo, è che sono fatti di un materiale un po' troppo delicato ecco ma diciamo che il loro lavoro lo svolgono discretamente quindi direi per il costo che hanno sono assolutamente promosse nelle più piccole vi consiglio di comprare della borsche di marca che sicuramente saranno anche migliori per quanto riguarda il resto io non cioè, sono stupito e sono anche contento di questo acquisto quindi ragazzi io vi lascio in descrizione altri altre punte da trapano sia per muro sia per legno ovviamente decisamente più buone di queste qui della Parkside e nulla noi ci incontriamo nel prossimo video e lasciatemi un commento e iscrivetevi